Shakespeare sapeva perfettamente a che pubblico si rivolgeva perché sapeva che quel pubblico era produttore di aspettative, credenze, eh, leggende sulle quali lavorava sì. e quindi in qualche modo azzardando il pubblico è drammaturgo